Ah ma siete qui! Stavo provando i miei nuovi occhiali FPV. Per chi di voi non sa che cosa sono questi occhiali FPV, sono niente, poco po di meno che per questo qui. Che cos'è questo qua? È un mini drone. Ho comprato questo mini drone per provare questi occhiali. In realtà volevo, ero troppo curioso di poter volare con un drone con degli occhiali fpv perciò ho comprato questo sembra un giocattolino non è vero ma in realtà vi assicuro che vi divertirà un sacco perché lui può volare in maniera molto molto stabile ed è addirittura molto veloce chiaramente per quanto sono le sue dimensioni ma la cosa bella è che voi potrete girare per tutta casa e uscire anche dal balcone dalla finestra e seguirlo semplicemente con questi vogliamo fare una prova vediamo ma prima di ogni cosa io voglio invitarvi a iscrivervi al mio canale telegram dove qua troverete tante tante offerte di amazon mi raccomando unitevi, troverete il link in descrizione a ah, premetto che io l'ho utilizzato e ho già rotto una levetta quindi ci ho messo una vite in realtà si sì, è caduto il drone ma prima era solo questa telecamera <ride> ma perché perché questa telecamera perché questa qui vorrei montarla sul drone infatti io vi faccio vedere cosa ho fatto praticamente l'ho smontato e vorrei applicarci questo qui sopra e praticamente fare una cosa del genere metterlo così attaccarlo e filmare con quello Proviamo Allora l'idea mia era praticamente di prendere questa telecamera E di metterci una fascetta intorno Facciamo tipo una cosa del genere Tagliamo Tipo una cosa del genere Possiamo provare Andiamo Clicchiamo questo Oh Si è andato a bazzare. Ah, volare sta volando adesso, magari ci sta pure riprendendo. Vediamo, avviciniamoci. Vediamo così. Allora avviciniamoci con calma. Sì! In realtà la telecamera che ho montato non ha registrato, quindi non vedremo niente. Oh, scusate, la prossima volta faremo meglio. Ma sì, che dire, tra una traffica e l'altra ho provato un po' a smontarlo e a poter saldare qualche cosa. Magari di fare qualche modifica a questa mini telecamerina, non so se si vede, eccola qua. E che dire, io ho fatto un giretto così in scala, l'ho portato un po' in giro così però devo dire che all'esterno sicuramente vi divertirete perché a un lungo raggio anche con, con il suo occhiale FPV potrete andare nei parchi e fare questi mini, mini voli senza aver paura di fare male a qualcuno perché comunque è molto leggero, se va addosso a qualcuno non succede niente praticamente io vi lascio il link in descrizione per comprare questo mini drone FPV e la prossima volta magari faremo altri test magari comprando un altro drone da utilizzare con questi occhiali così da poterci divertire molto di più quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale a accendere la campanellina che si trova qui sotto e mi raccomando seguitemi, rimanete sintonizzati e alla prossima, ciao!